Ciao, sono Luca di Mr. Gadget. Oggi vi presento un altro prodotto molto interessante che arriva da un marchio, Asus, caratterizzato negli ultimi anni da un numero incredibile di prodotti legati a determinate famiglie. In particolare l'ultima, ZenFone 3, aveva davvero tantissime declinazioni. Non è diversa la sorte anche per ZenFone 4 noi incontriamo quello che è il modello tra virgolette standard che arriva in italia proprio in questi giorni al prezzo di 499 euro e allora Zenfone 4 dunque un occhio al nuovo Asus Zenfone 4 che è solo uno dei tanti modelli eh, della famiglia, come detto eh, c'è il selfie, selfie pro c'è eh, il modello eh, premium, insomma eh, sono tantissime le versioni che verranno eh, proposte vedete la parte posteriore in eh, vetro eh, se volete il design richiama quello forse eh, di Honor 9 no? che può essere eh, insomma, considerato un prodotto concorrente per svariate ragioni pulsante di accensione volume rocker sulla parte eh, laterale l'altro lato invece con il cassettino per le due sim oppure eh, per la sim eh, abbinata alla micro la parte superiore vedete con praticamente nulla eh, da segnalare, parte eh, inferiore con l'attacco USB Type-C, il connettore per le cuffie e eh, la griglia di uno dei due autoparlanti, poi sull'audio eh, torniamo a parlare successivamente, eh, il display è un 5,5 pollici full HD, è un IPS, eh, devo dire che l'angolo di visione è discretamente eh, valido eh, un pelo meno invece eh, la luminosità, perché vedete questa è essenzialmente è la luminosità massima del telefono che non è proprio eh, elevatissima. Se volete anche la tonalità dei colori non è, è molto accesa, d'altra parte siamo stati abituati a vedere moltissimi AMOLED eh, in questo periodo, eh, però c'è una cosa molto carina, no? vedete la modalità colore dello schermo, se voi eh, attivate questa regolazione automatica è un po' come se fosse un true tone eh, display, allora a quel punto la colorazione del display viene adattata a quelle che erano solo le condizioni esterne e tutto sommato un po' la condizione eh, migliora, però ecco, volendo forse il display per un prodotto che si posiziona a 499 euro, è probabilmente uno eh, degli elementi più, tra normali. Per quanto riguarda le dimensioni, eh, prendo un altro 5,5 pollici famoso iPhone, vabbè, insomma l'ho messo eh, a eh, rovescio per intendere un po' eh, qual è la eh, combinazione eh, delle misure, tutto sommato un pelo più stretto, lo vediamo così, no? un pelo eh, più eh, stretto e... Anche leggermente più basso, però onestamente la differenza eh, è proprio eh, minimale. Per quanto riguarda le misure, per coloro che sono proprio appassionati anche di questi eh, dettagli super tecnici, 155,4-75,2 e uno spessore eh, di 7,7 mm, molto contenuto. Eh, il telefono è eh, protetto eh, fronte e retro dal Gorilla Glass eh, il 3 per eh, l'esattezza, mentre all'interno c'è un processore eh, Snapdragon eh, 630. Allora volevo mostrarvi una cosa adesso chiudendo in pratica tutte, eh, tutti gli elementi, ecco chiudiamo tutto nella navigazione così vediamo un po' anche come si comportano. Questa versione ha 4 GB di RAM, eh, 64 GB di memoria eh, interna, sono riuscito a dirlo corretto, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, espansione con la microSD e come detto il processore Snapdragon 630 vuol dire un octa-core con 4 core da 2,2 GHz e 4 core invece eh, da 1,8 GB. La differenza eh, tra questa versione e quella che arriverà con Snapdragon 660 è che eh, il... Eh, lo Snapdragon 630 ha ancora eh, diciamo, la vecchia struttura Cortex A53, non ha la nuova eh, struttura eh, Cairo. Eh, interfaccia, allora migliorata drasticamente rispetto al passato, eh, parliamo della Zen eh, UI che secondo me eh, in passato era super caricherrima di un sacco di bloatware, un sacco di software che non servivano assolutamente a niente adesso essenzialmente avete eh, un'interfaccia eh, più pulito, ehm, diciamo anche più elegante secondo me che riflette bene soprattutto se voi utilizzate questo eh, tema di eh, default eh, vedete si combina bene anche con eh, la personalizzazione ad esempio eh, dei quick toggles eh, il menu viene realizzato invece avvicinandosi molto al menu stock a cui vengono eh, cambiate solo ed esclusivamente eh, diciamo le icone eh, legate alle voci. Ecco, poi magari eh, queste le andiamo a vedere eh, un po' per volta. Eh, Abbiamo detto che c'è l'espansione eh, micro SD, importante sottolineare anche che ci sono eh, i due speaker, io adesso non so se è il caso che io vi faccia vedere eh, essenzialmente la velocità di eh, navigazione, siamo collegati ad una eh, rete eh, wifi, eh, tutto sommato sto eh, agganciandomi al Corriere della Sera, quindi eh, comunque in questa versione mobile eh, molto facile da gestire, vedete eh, tutto molto molto molto eh, nella norma. Vorrei eh, farvi eh, sentire anche l'audio perché questa è una cosa importante. L'audio eh, è un aspetto molto curato di questo eh, telefono eh, che, tra l'altro, ha anche eh, l'uscita con high resolution audio, non solo, anche eh, l'opzione DTX, DTS. Quindi eh... allora, sentite, l'audio molto alto come volume, non molto definito, non è molto definito per quanto riguarda la dotazione di bassi, però un volume veramente molto alto, per cui in particolare per una soluzione come quella di una telefonata in viva voce, davvero si tratta di un prodotto interessante. Allora, abbiamo visto dunque l'interfaccia, abbiamo visto che è stato un po' ripulito rispetto al eh, passato eh, rimane ancora secondo me eh, un po' carico di pasticci eh, rispetto a quello che si poteva eh, fare magari ripulendo ulteriormente da alcune applicazioni che probabilmente rappresentano un business anche per Asus che però ogni tanto un po' eh, secondo me deteriorano un po' l'immagine generale del eh, prodotto però diciamo che questo è un oggetto che vive della promozione eh, We Love Photo, eh, no? vedete che eh, ve lo mostro però con qualcosa di eh, inquadrato, avete la possibilità di eh, avere un'inquadratura eh, normale, che è questa che state vedendo in questo momento, oppure la camera grandangolare invece, che forse lo vedete soprattutto eh, in questo modo, eh, promette eh, un'inquadratura a 120 eh, gradi di, Ampiezza, no? guardate come cambia lo spazio eh, intorno eh, al piripacchino che stiamo eh, essenzialmente fotografando allora quando voi utilizzate la fotocamera principale eh, cioè quella eh, da 12 megapixel tra l'altro è un sensore di sony eh, il comportamento è buono eh, anche eh, con poca luce con una buona messa a fuoco, adesso probabilmente non, non sarà facilissimo vederlo, però guardate il dettaglio della venatura del legno che si vede nella parte eh, inferiore della eh, fotocamera. Tutt'altra storia invece quando si usa la camera grandangolare, ecco in questo caso eh, devo dire che quando c'è poca luce il risultato non è eh, esagerato, eh, Asus sostiene che il sensore della fotocamera catturi eh, 5 volte più la luce rispetto eh, ad un prodotto eh, competitor, agli altri prodotti sul mercato della stessa fascia, diciamo che questo vale eh, per la eh, fotocamera principale, diciamo che per la fotocamera secondaria eh, grand'angolare invece non siamo eh, allo stesso eh, livello, vedete qui avete la possibilità anche di eh, gestire molte delle eh, funzionalità del eh, telefono scusate, torno alla fotocamera eh, un attimo, vedete ad esempio eh, la dimensione di eh, ripresa eh, oppure eh, vedete la modalità eh, portrait e qui invece avete eh, tutte le possibilità di eh, andare a scattare le vostre foto, vi faccio notare che io tra l'altro in questo momento ho scelto eh, la risoluzione eh, 16 noni, eh, cioè quella da 9 megapixel anziché eh, la risoluzione da 12 megapixel, tra l'altro eh, potete scegliere di attivare il eh, watermark, avete la possibilità di messa a fuoco continuo oppure di messa a fuoco eh, intelligente, bisogna dire che i livelli eh, vedete l'antisfarfallio per quando eh, girate eh, i video, potete scegliere di usare il eh, tasto volume come eh, zoom oppure come eh, pulsante per eh, scattare, eh, potete eh, toccare due volte il tasto del volume per eh, avviare la fotocamera da qualunque schermata, no? vedete quindi che le possibilità di personalizzazione eh, sono eh, veramente tantissime, avete poi eh, la modalità pro con cui invece potete eh, vedete, controllare eh, tutte le eh, funzioni della fotocamera esattamente come se foste eh, capaci di usarla, scherzo ovviamente nel mio caso eh, la risposta sarebbe assolutamente no bisogna dire tra l'altro che Asus eh, utilizza il sensore eh, Spectra 160 di Qualcomm eh, per eh, le riprese no? e questo sicuramente conferisce eh, un eh, sacco di eh, opzioni molto interessanti vedete insomma dalla versione pro eh, versione molto interessante che potete utilizzare eh, vedete anche eh, potete regolare la luminosità dello scatto eh, e questo eh, succede essenzialmente con eh, la fotocamera eh, esattamente con la stessa modalità che avete eh, su iphone no? eh, vedete che su iphone una volta che avete fissato il punto di fuoco eh, potete eh, essenzialmente muovere la luminosità della vostra eh, ripresa quindi questi essenzialmente eh, le modalità di utilizzo principali per eh, quanto riguarda la fotocamera c'è da dire una cosa importante che il doppio sensore dunque 12 e 8 megapixel è abbinato ad un sensore frontale invece da 8 megapixel eh, peraltro c'è da sottolineare che quello posteriore è stabilizzato sia elettronicamente che ha eh, la stabilizzazione sia ottica che eh, elettronica quindi eh, diciamo che i video hanno un'ottima resa proprio grazie eh, alla eh, stabilizzazione, più che buona. Non arriva al livello di stabilizzazione che riesce a darvi iPhone, ma eh, comunque devo dire che è eh, più che eh, gradevole. Vi segnalo poi, tra l'altro. Per quanto riguarda la batteria tra le informazioni eh, relative a questo telefono che insomma mh, batteria pretty good eh, 3.300 mAh ripeto abbinata a 4 gb di ram e al processore snapdragon 660 con un display eh, che è full hd questa combinazione ci dice che l'autonomia è veramente ottima i giochi super demanding cioè quelli ad esempio con eh, del 3d con eh, diciamo richieste grafiche importanti consumano tra il 22 e il 24 ogni ogni Ora, un eh, video eh, riprodotto invece in eh, loop con lo schermo al 50% della luminosità vi dà più o meno 13-14% di eh, scaricamento di abbattimento della batteria eh, ogni ora. Insomma, un prodotto secondo me carino. Prezzo ufficiale 499 euro. Ma online lo trovate già a 370-380, quindi eh, prezzo molto aggressivo. I suoi competitors sono OnePlus. 5 e sicuramente eh, Honor 9, diciamo che si mette a metà tra i, eh, tra i due. È un prodotto eh, interessante, secondo me è un grandissimo passo avanti rispetto allo Zenfone 3 eh, dello eh, scorso anno. Eh, vedremo insomma, come verrà accolto dal mercato, ma secondo me i presupposti sono comunque eh, più che buoni.